siamo qui con paolo candelari del coordinamento agite i pacifisti in genere sono considerati un po delle cassandre un po degli estremisti eppure a 30 anni dalla guerra nel kosovo siamo ancora di fronte ad una guerra alle porte dell'europa eh i pacifisti prima di tutto sono una galassia molto composita c'è un gruppo eh, che lavora costantemente per la pace, sono e quelli delle, eh, gruppi, delle associazioni non violente, della rete per, favore, per la pace, dei e coordinamenti come noi. Purtroppo siamo troppo pochi del... e non riusciamo a diventare eh, incisivi nei confronti degli grandi, eh, della classe politica che sta perseguendo da 30 anni una politica che non porta alla pace ma porta alla guerra. La costruzione di armamenti sembra dire una cosa ovvia, ma porta Inevitabilmente alle guerre. Certo, porta alle guerre perché le armi sono fatte per essere usate e dunque più armi hai in giro, più probabilità che scoppino conflitti anche disastrosi ci sono. Nell'anno della pandemia il PIL mi pare sia calato mondiale di circa il 5-6%. Viceversa il, le spese militari sono aumentate del 5% a livello mondiale dico, e anche in Italia, dunque dobbiamo eh, batterci perché diminuiscano le spese militari, se non ci battiamo per un'azione di disarmo generale le guerre continueranno ad esserci e ci saranno potenze che vogliono fare una politica imperiale. Dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi c'è stata un'escalation di coinvolgimento dei civili nei conflitti. Eh, lo vediamo anche adesso in Ucraina, stanno cominciando a, a coinvolgere i civili? Sì, effettivamente nella Prima Guerra Mondiale ancora era maggiore il numero delle morti diciamo, militari di quelli civili. Nella seconda pare sia stato più o meno uguale delle guerre successive è molto, è molto più sicuro direi, fare il soldato che non eh, essere civile, perché la maggior parte delle morti, ma questo in tutte le guerre, anche quelle che abbiamo fatto noi in Occidente, in giro per il mondo, muoiono prevalentemente i civili. Grazie. Prego.